Buona domenica a tutti. Buon domenico a tutti. È bello potervi avere qua. È molto bello tenere qui. Come moglie, la settimana prossima avremo questa conferenza su come pregare per i malati. Come diceva mia esposa, la prossima settimana tendremo questa conferenza su come rapa a i malati. E pregheremo anche le persone che hanno problemi di salute. E anche le persone che hanno problemi di salute. Quindi se avete amici, conoscenti con problemas de salud por eso si o con de salud sea grave que, leggeri, que sean graves o lieves pueden venir para que oremos para ellos y también si tenéis hermanos que quieren aprender cómo orar para los enfermos podéis pedirles de venir porque lo que vamos a enseñar son cosas prácticas è efficace e per migliorare di molto la nostra preghiera, Para mucho perché ci renderemo conto che il problema non è Dio che non vuole guarire, ma noi che non sappiamo bene come pregare, sino nosotros que no sabemos cómo orar. E oggi parliamo di desiderare <ride> la Sua presenza, hoy de su come diceva mia moglie, come si mia esposa, noi siamo il Tempio, somos el però quello che ci rende tempio nos hace el non è una scritta cristiana. Non è es una scritta cristiana. Non è una Bibbia sotto braccio. Non è una Bibbia il braccio. Ma quello che ci rende cristiani lo nos hace è quando Dio vive dentro di noi. È quando Dio vive dentro de E c'era un tempo in cui il Tempio eh, di Dio era con la presenza di Dio. E c'era un tempo in cui il Tempio di Dio era. Era con la presencia de Dios. que cuando Moisés entraba en el templo, usciva una columna de fumo Y en templo, de fuego. Pero, pero había un tiempo en que Dios se había un tiempo en que Dios se alejó del templo. Y la gente andaba templo, el la gente iba en el templo, pero era estaba vacío. Era siempre un templo. Era un templo. Pero era vuoto. Pero estaba vacío quindi noi come stiamo? E come Siamo pieni? O stiamo vuoti? Dobbiamo desiderare la presenza di Dio. Que su Perché la presenza di Dio è quello che fa la differenza dentro di noi. Porque la presencia de Dios es lo que hace la diferencia dentro de nosotros. Y, lo que, produce la diferencia fuera. y lo que hace la diferencia fuera también. Voy a leer Jeremías, capítulo 14. Leemos en Jeremías, capítulo 14. del versículo 1 al versículo 7. Del versículo 1 al 7. <coughs> Palabra de Jehová que fue dada a Jeremías como motivo de la secreta. Sí. En, en Luto se judá, y sus puertas se despoblaron. Os Pusiéronse en la tierra y subió el clamor de Jerusalén y los principales de ellos enviaron sus criados al agua vinieron a las lagunas y no hallaron agua volvieron con sus vacíos vasos se avergonzaron confundieron y cubrieron sus cabezas porque se cabró la tierra a de no llover en el país confusos los labradores y cubrieron sus cabezas y aún las hierbas de los campos parían y dejaban la cría porque no había hierba Y los asnos monteses se ponían en, la, en los altos. Aspiraban el viento como en los chacales. Sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. Si nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, haz por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado. Contra ti pecamos. Amén. En la Biblia hay muchas simbologías del Espíritu Santo. El fuego. El fuego. Un fiume. Un río. Tanti simboli. Hay muchos la coloma, La paloma. Però uno dei simboli più belli È la nuvola. Es la nube, lo shekina. Questa nuvola che que rappresenta lo Spirito Santo. Esta nube que Spirito Santo. Sono tante maniere in cui lo Spirito Santo si mostra. Dio non, non è. Un fuoco. Ma si rappresenta molte volte, si presenta come un fuoco. Però si rappresenta come un fuoco. Dio non è eh, la colomba, una colomba. Dio non è una paloma. Però molte volte si rappresenta come una colomba. Però si rappresenta come una paloma. E Dio non è una nuvola. E non è una nube. Però molte volte si rappresenta come una nuvola. Però a volte si rappresenta come una nube. E Isaia ci parla di una cosa bellissima. E Isaias non si parla di algo hermoso. Nel capitolo diciannove. Nel capitolo dicinuove dove quando arriva questa nuvola llega esta nube, succede qualcosa di particolare passa qualcosa di particolare versetto 1 come dice? nel versicolo 1 dice carga di Egipto uh -huh. e nel 21 e 25? e nel 21 e 25? no, nel versetto 1 e dice questo, de carga di de Egipto e ah, revolverà? e revolverà egipcios contra egipcios e cada uno pelleà contro suo hermano Cada uno contra su prójimo Ciudad contra ciudad Y reino contra reino En el 21 dice Y Jehová será conocido de Egipto Y los Egipto, y de Egipto Conocerán a Jehová en aquel día Y harán sacrificio y oblación Y harán votos a Jehová y los cumplirán Verso 25 En el 25 dice Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo Bendito el pueblo mío de Egipto mis mi Alla fine finisce il capitolo dicendo benedetto sarà Egitto mio figlio, mio popolo. Al final termina il capitolo dicendo che sarà mi mio popolo d'Egitto e l'Egitto che era un popolo pagano. Arriva la nuvola di Dio. Llega e dice che gli egiziani conosceranno Dio e alla fine diventeranno il popolo di Dio al una nazione pagana una nazione pagana una nazione che non conosce Dio una nazione che non conosce Dio una nazione che ha oppresso il popolo di Dio una, una nazione che opprimió il popolo di Dio ma quando arriva la nuvola di Dio però quando la di Dio, quando arriva la presenza di Dio quando la di Dio, anche l'Egitto diventa popolo di Dio hasta mi state comprendendo? Entiendo? noi dobbiamo desiderare questa nuvola che viva dentro di noi De, tenemos que desear que esta nube viva dentro de nosotros. Porque cuando, lo Espíritu de ti, Porque cuando el Espíritu Santo vive dentro de ti, aunque tú vienes del pecado, aunque tú vienes del pecado, aunque tú hayas perseguido el pueblo de Dios, aunque, aunque hayas hecho las cosas más brutas y más absurdas de este mundo, aunque hiciste lo más feo y lo más absurdo de este mundo, te volverás el templo de Dios. Te volverás, el de Dios. Te volverás un hijo de Dios. La sexta cosa sucede con Moisés. Lo mismo le pasó a Moisés. 19.9. En Éxodo 19.9. Y Jehová dijo a Moisés, He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés denunció las palabras del pueblo a Jehová. Dice, yo vengo a ti con una nube densa. Dice, yo vengo a ti con una nube densa. Yo vengo a ti en una nueva espesa yo parleré yo hablaré el pueblo creerá en ti y el pueblo te creerá y questo è bello perché questo versetto queste parole Dio le disse a Moisés e questo è bonito perché Dios dijo esto a Moisés dopo che loro erano usciti dall'Egitto después de haber salido de Egipto che dopo che la gente aveva visto i miracoli in Egitto o sea que después que la gente hubiera visto los milagros de Egipto, después que había visto, uh, locuste, que había visto llegar las lo, locustas, después que, visto morir del faraón, después que había visto morir los primogénitos del Faraón, después que se había abierto el mar, el pasar mar, el mar ellos pasaron por el mar, aún no creían que Dios había mandado a Moisés dopo tutti quei miracoli che avevano visto, de todos los que visto il popolo ancora non credeva che Dio aveva mandato Mosè aún no creía que Dios había Moisés. però Dio gli dice, Pero Dios le dice quando io verrò su di te con la mia nuvola sobre ti con mi nube, allora la gente ti crederà cioè la gente non crederà in quello che tu dici di Dio osea che la gente non creerà in quello che tu dici di Dio quando vede un miracolo quando vede un milagro io ricordo una volta che stavamo facendo l'evangelizzazione Scendiamo per strada. Por la calle. E molte volte facciamo così, fermiamo le persone e iniziamo a pregare per la gente malata. E a voi così che noi sparavamo e noi pariamo a orar per la gente inferma. E quindi preghiamo per una persona che era musulmana. Por una persona era musulmana. E questa persona aveva un dolore al braccio da un mese. E aveva un dolor al brazo desde un mes. E noi preghiamo il Signore lo guarì. E noi se il Signore lo sanò. E quindi gli parlammo di Gesù. Y le de e lui era molto felice che era guarito. E lui era molto felice di aver sanato. Però di Gesù non voleva sapere niente. E, e se ne no. andò. Y se fue. E questa cosa a me mi fece riflettere tanto. E questo mi hizo pensar molto. Perché che come è possibile che questa persona sia stata guarita in un momento? Perché dico, come è possibile che questa persona sia sanata in un secondo? Dopo un mese che aveva un dolore al braccio. E non crede in Dio. Y no e lo Spirito Santo mi portò alla mente quei versetti della Bibbia. Dove dieci leprosi furono guariti. Con lepra uno solo tornò indietro per dire grazie a Gesù. Per a, a Gesù. Però quello che andò a dire grazie a Gesù. Però non lo ha seguito. Non lo siguió. Quindi il fatto che ci siano dei miracoli hecho de haya milagros, non significa che la gente crederà in te. Ma quando lo Spirito Santo verrà su di te, dentro di te. Santo ti, allora y... questo cambierà. Quello che la gente crede. A lo la gente Perché è lo Spirito Santo che tocca il cuore dell'uomo. Perché è lo Spirito Santo che tocca il corazon dell'uomo. È lo Spirito Santo che convince il cuore dell'uomo di peccato. lo Spirito Santo che convence il corazón del de Perché quando lo Spirito Santo viene. quando lo Spirito viene. Si muove l'area naturale e l'area soprannaturale. Si muove lo naturale e lo soprannaturale. Quando Dio vive dentro di te dentro di ti, si muove il naturale e il soprannaturale lo soprannaturale quando Gesù stava per arrivare in questo mondo, arrivare a ese mondo si iniziò a muovere il naturale e il soprannaturale tre re partirono da nazioni lontane per arrivare da Gesù. Tre re da nazioni lontane per incontrare Gesù. E portarono doni a Gesù y le llevaron regalos a Jesús. empezaron a ver una estrella que se movía, y Se movieron desde naciones muy lejanas para ver un niño en, una, en un comedor. Porque cuando hay lo el Espíritu Santo que se está moviendo. Ecco que se mueve Así se mueve lo natural. E poi si iniziò a muovere anche lo spirituale. si muoveva anche lo spirituale. Perché gli angeli iniziarono a cantare. Perché gli angeli si iniziarono a cantare. Gli angeli andarono dai pastori gli dissero guarda che lì ci sta Gesù che è nato. Si stava muovendo il naturale e lo spirituale. Si stavano muovendo lo naturale e lo spirituale. E anche quando portarono Gesù al Tempio. Gesù al templo, aveva un profeta anziano un profeta anciano che stava aspettando da tanti anni di la mucho, o sea, llevaba muchos años esperando para ver esta promesa y dice la biblia che justo en ese día fue movido y fue para el espíritu santo ahí y, y vio a Jesús. Quando lo Spirito Santo viene nella tua vita. Quando lo Spirito Santo viene nella tua vita. Si muove il naturale e si muove la, la spirituale. Si muove lo e lo spirituale. E la benedizione ti perseguita. perseguita. C'era un uomo che si chiamava Obededon. Aveva un Quest'uomo ha avuto in casa sua per tre mesi l'arca di Dio. tre mesi con la presenza di Dio. Meses con la presenza de Dios. E dopo tre mesi, y de meses... tutta la gente parlava di Obedio. O oh, la gente hablaba de Obededom. He visto Obededom. Y me ¿Mi, ha visto Obededom. Como Dios lo ha benedetto. Como Dios lo bendeció. Ha benedetto la sua famiglia. Di sua famiglia. Ha benedetto tutto quello che lui aveva. Dio dio todo lo que tenía. Dopo solo 3 mesi. Después de solo 3 meses. A causa della presenza di de Dio. Por la presencia de Dios. La vida de Obededom era benedetta. La vida de Obededom estaba bendecida. Perché la presenza di Dio viveva dentro quella casa la di Dio in esa casa e quando noi abbiamo la presenza di Dio che vive dentro di noi di Dio dentro di de noi Dio benedice tutto quello che è intorno a noi Dio benedice tutto lo a nostro alrededor. benedice la nostra famiglia, famiglia. benedice le nostre finanze. finanze le cose iniziano ad andare meglio Las cosas empiezan a ir mejor. perché dove c'è la presenza di Dio di c'è anche la benedizione di Dio la per questo io dico, noi dobbiamo desiderare la presenza di Dio. Per questo dobbiamo desiderare la presenza di Dio. Perché un tempio, se è vuoto, non serve a niente. Perché un tempio vacío non serve a niente. Ci sono tanti bei templi che sono vuoti. che Noi veniamo dall'Italia, da, da Napoli. da Napoli. E vicino dove stavamo noi c'era un posto che si chiamava Pompei, si chiama Pompei. E cerca di noi c'è un luogo che si chiama Pompei. Sono degli scavi archeologici molto antichi. Che sono uh, scavi molto antichi. E se tu vai a Pompei e inizi a girare Pompei. E se vai in Pompei e inizi a girare per lì. Ogni. praticamente quasi ogni casa c'è un tempio. In ogni casa quasi hai un tempio. Tutti di dei pagani. De Tutti di dei diversi. De C'erano posti dove uccidevano addirittura i bambini, facevano sacrifici di bambini. Avevano lugares dove asta matava i bambini e sacrifici Però quella città è stata completamente distrutta dal Vesuvio. Però questa città fu totalmente distrutta dal Vesuvio. Un, un vulcano è eruttato e ha distrutto tutta la città di Mombe. Perché questi templi erano vuoti. Eran Perché Dio non abitava in templi costruiti da mano d'uomo. No e se nella nostra vita non vive Dio, y si non vive Dios, le cose non andranno bene. Las cosas no eran bien. La nostra famiglia non andrà bene, no era bien. la nostra economia non andrà bene, e no avremo solo problemi su problemi, y solo problemas y problemas. ma quando diventiamo il Tempio, Pero nos el templo, e lo Spirito vive dentro di noi, el vive dentro de nosotros, allora le cose cambiano dentro e fuori, Las cosas por dentro y fuera. le cose iniziano a funzionare, Las cosas a la famiglia inizia a funzionare. La famiglia a inizia a funzionare. L'economia inizia a funzionare. L'economia a funzionare. E come Obededom, la gente ci vede. La gente non E ci dice, wow, guarda Dio come l'ha benedetto. E dice, mira Dio come lo benedesci. A causa della presenza di Dio. presenza di Dio. Per questo dobbiamo desiderare la presenza di Dio. Per questo dobbiamo desiderare questa presenza. Dobbiamo desiderare che Dio viva nel nostro cuore. Que que Dios en perché questa è la chiave per un cambiamento reale nella nostra vita. Esta es la clave para un muy en vida. E anche perché quando arriva la presenza di Dio. alla presenza di Dio. Il diavolo se ne scappa. Perché la Bibbia dice che dove c'è lo Spirito Santo. viene rotto dice rompe il gioco si rompe ogni area spirituale negativa, si rompe cada area spirituale negativa. e Dio ti dà la vittoria quando Dio decise di liberare Israele, Dios de liberar Israele dice la Bibbia che lui è sceso per dimorare con Israele, dice que él bajó para vivir con Israele. e liberò Israele dal Faraone quando la Bibbia dice che Gedeone doveva liberare dai Madianiti? La, la Bibbia dice che Gedeone si rivestì, si riempì di Dio. La dice che si Dios, e con quello liberò i Madianiti. Quando Davide ricevette l'unzione come re? Quando David riceve la unzione come re, riuscì a vincere il gigante, il gigante, a vincere gli ammoniti, los, los i moabiti, los Moabitas, i filistei, los i siridi, gli edomiti. E da ed ogni parte dove andava aveva la vittoria. Perché lo Spirito Santo era con lui. Perché lo Spirito Santo stava con lui. E se tu vuoi avere la vittoria in tutte le battaglie che affronti. Se la vittoria in tutta battaglia che es que affronti lo Spirito Santo deve vivere dentro di te. Perché se non hai lo Spirito Santo. Spirito Santo ci sono tre pericoli. Tres il primo è la morte. Prima, la morte. Prima che l'arca arrivasse per tre mesi a casa di Obededom. Per tre mesi. Per tre mesi. Era stata a casa di un uomo che si chiamava Uzia. Fu a casa un si Uzia. Per 20 anni. Por 20 años. Però Uzia trattava l'arca come, come un oggetto religioso. Mentre Obed Dom era lì e cercava la presenza di Dio. Mentre Obedom Dom lì e la presenza di Dio. Mentre onorava la presenza di Dio. Uzzia la presenza di Dio. Uzia faceva soltanto il custode. Uzia era solo il custode. Andava davanti all'arca perché si doveva fare. Iva davanti all'arca perché tenia che hacerlo. E quando decisero di spostare l'arca, la misero sopra un, un carro. E mentre questo carro stava camminando, mentre stava camminando il carro prese un buco. E, il carro tomò un... Un odio, e la casa stava cadendo. E, e Uzia, per mantenere l'arca, morì. Murió. Dice che appena toccò l'arca morì. Murió. La stessa arca. La misma arca. In casa di Obedom. In, in tre mesi gli cambiò la vita. In tre mesi gli cambiò la vita. In casa di Uzia. Dopo venti anni, de anni gli causò la morte. Perché quello che Obedon desiderava era la presenza di Dio Davide cantava salmi mentre stava vicino alle pecore perché desiderava la presenza di Dio non era una cosa da fare perché si doveva fare non era una funzione religiosa non si trattava di fare 10 Ave Maria e 4 Padre nostri 10 Ave Maria e 4 Padre nostri o di fare i segni della croce o essere il segno della cruce o di fare tutta questa processione o fare tutta questa cerimonia era qualcosa di vivo è di vivo. E quello che Dio ci sta dicendo questa mattina. E lo che Dio sta dicendo questa E che lui vuole vivere nei nostri cuori. Perché se lui non sta vivendo nei nostri cuori. Se sta nostri allora noi stiamo vivendo una religione. Stiamo vivendo una religione. E la religione porta alla morte. morte. E la religione non è solo cattolica. La religione è anche evangelica. La evangelica. Ma Gesù è venuto a portare mm. lo Spirito e la vita. A el y la vida. e mm. quando noi viviamo mm. la vita di Dio. Y la vida de Dios, è lì che sperimentiamo veramente la vita. Que la vida. Ma senza lo Spirito Santo. Santo c'è la morte. Hay la muerte. Senza lo Spirito Santo c'è la sterilità. Sin el quando, uh, Davide Quando Davide stava trasportando l'arca... Quando Davide stava levando l'arca... Iniziò a ballare davanti all'arca. Iniziò a ballare davanti all'arca. Tutto felice, lui ballava. No, felice bailando. Ma così. Ah, sì, guarda. <ride> Adorava il Dio e ballava davanti all'arco e si ballava davanti all'arco e iniziò a sentire caldo e a tenere caldo perché quando c'è la presenza dello Spirito Santo tu senti un fuoco senti un fuoco e allora si iniziò a spogliare la roba e rimase quasi nudo e si quasi desnudo, ballando davanti al arco come un pazzo ballando davanti al del arco come un loco però c'era la moglie che era dal balcone Michal si chiamava però stava estaba sua esposa Michal del balcone che lo guardò da lontano e lo vio de lejos e lo disprezzò. e, lo e gli disse Ah, ti sei, ti sei umiliato davanti a Dio e gli dice te has humillato delante di de Dio e Davide gli rispose, io mi umilierò ancora di più davanti a Dio. E Davide gli dice: io mi umilierò ancora più davanti di a Dio. Perché Dio mi ha fatto diventare re al posto di tuo padre. Perché Dio mi ha posto re in locale di tuo padre. E dice la Bibbia che Michal rimase sterile fino alla sua morte. E la Bibbia dice che Michel si quedò sterile fino alla sua morte quando Davide era lì cercando la presenza di Dio parlando della presenza di Dio quando Davide stava lì delante della presenza di de Dio e cercandola. Michele stava a casa sua su non cercava Dio non buscava Dio per lei Dio era una cosa come le altre per Dio era una come le ma Davide invece viveva Dio però Davide vivia Dio e quando tu vivi Dio dentro di te vives Dios dentro de ti, allora senti un fuoco un fuego, allora senti una gioia un Allora senti una pace una E questo non deve venire per forza in chiesa no es, no es que viene la Questo deve essere tutti i giorni quando noi siamo a casa Questo deve essere tutti i giorni quando casa Dobbiamo vivere Dio que vivir Dios. Ma se noi invece non vogliamo avere niente a che fare con Dio Disprezziamo il cristiano Lo, Disprezziamo la presenza di Dio la presenza di Dios. Questo ci farà diventare Esto nos hará e tutto quello che faremo non funzionerà. Y todo lo que no Perché Dio benedice quelli che cercano la sua presenza. Los que su presenza. E la terza cosa che si produce quando non cerchiamo lo Spirito Santo. Lo che si el Santo è la siccità. È la se i versetti che abbiamo letto all'inizio di Geremia all Jeremías, parlano che le persone andavano a cercare l'acqua, però non la trovavano e questo avveniva a causa dei loro peccati, y esto por sus cioè a causa dei peccati de l'acqua si fermava separaba, e le persone non potevano più bere las ya no beber. e molte volte è così anche nella nostra vita. E se viviamo una vita di peccato una pecado, questo produce siccità nella nostra vita possiamo andare anche alla presenza di Dio la presenza di ma non c'è niente ni nada. perché? perché nella nostra vita ci sono dei peccati che devono essere rimossi. Porque en nuestra vida hay pecados que tienen que ser quitados. Ah, hoy no se predica tanto sobre el pecado. Hoy no se predica sobre el pecado. Ah, pastor, no hablas de eso, porque la gente se ofende. Pastor, no de eso, que la gente se ofende. Adesso hay que decir que Dios es bueno y Ahora hay que decir que, gente, que Dios es bueno y que va a salvar a todos. Ah, ¿qué cosa hay fatto? que hacer? ¿Homicidio? ¿Qué hiciste? ¿Homicidio? Ah, va Dios, bueno, Dios lo sabe. Bueno, lo Dios lo sabe. Che cosa hai fatto? Eh, hai commesso adulterio? Che esiste, commettiste adulterio? Ah va bene, Dio lo sa. Alla fine perdona tutti. Al fine perdona tutti. Però nella, nella Bibbia non c'è scritto questo. La Bibbia non è scritto questo. La Bibbia dice che il peccato produce la morte. La Bibbia dice che il peccato produce la morte. E se nella tua vita tu stai vivendo una seccità... E se in tu uh, stai vivendo una sechia. È molto probabile che perché ci sia del peccato. che es deve essere riposto. E dice che loro andavano per cercare acqua. furono Però si tornavano con il vaso vuoto. Pero con el vaso vacío, E il peccato ti fa diventare vuoto. Perché il peccato ti rende vsio. E tu ti fermi un attimo e ti senti vuoto e non sai che cosa c'è. Che non va nella tua vita. E tu ti parli e ti senti vacco e non sai cosa in tua vita. Io ricordo quando ancora non conoscevo Dio. Io quando uno conosceva Dio. Umanamente potevo avere tutto. A livello umano. Però quando la sera io mettevo la testa sul cuscino. Però la notte mi la appoggiavo. Io mi sentivo vuoto. Mi sentivo. Io non sapevo che cosa era quello che mi mancava. E non sapevo cosa era lo che mi faltava. Fino a quando non ho conosciuto Gesù. È no là che è entrata l'acqua nel mio vaso. Y mi vaso. Quando io ho rimosso tutti i peccati dalla mia vita, yo quité todos los de mi vida. e ho deciso di cambiare. Cambiar. Da quel giorno Gesù ha iniziato a vivere dentro di me. De ese día Jesús ha a mi vida. E noi abbiamo bisogno che lo Spirito Santo viva dentro di noi. E che lo Spirito Santo viva dentro di de noi. Non abbiamo bisogno di un'altra religione. Non Ce ne sono tantissime Hay e anche molto più belle. Ci sono tantissime religioni. Hay Puoi scegliere quella che ti piace di più. Puoi scegliere quella che ti guste più. Però alla fine la religione ti lascerà vuoto. La te va a dejar vacío. Quello di cui noi abbiamo bisogno que è conoscere una, persona. Es conoscere una persona. Perché Gesù è vivo perché Gesù sta vivo. È come me, e come te. Lo puoi conoscere, lo puoi incontrare. Lo puoi conoscere, lo puoi incontrare. Gli puoi parlare. Le puoi hablar. Gesù ti può rispondere. E puoi contestare. E puoi avere un amico. E puoi tener un amico che forse nella vita non hai mai avuto, che chiasas nunca to visto en tu vida e probabilmente non avrai mai e che probabilmente nunca tendrás. Lui vuole essere un tuo amico, perché lui quiere ser tu amigo. Lui vuole vivere dentro di te. ti. Lui vuole avere comunione con te. Comunione e questa è l'unica cosa che ti riempie veramente la vita. Questo è lo único che viene realmente la tua vita. La vita non viene riempita dalla droga. La vita non, si con la vita non viene riempita dall'alcol. La, la vita non viene riempita dalle donne. La vita non, si con la vita non viene riempita dal successo. La vita Non, si con éxito. non viene riempita dai soldi. La vita non si viene con dinero. L'unica cosa che può el que puede llenar il Tempio è la presencia dello Spirito Santo. Es la del Espíritu Santo. Ed è arrivato il tempo che noi desideriamo la presencia dello Spirito Santo. Del Espíritu Santo. Ah, ma yo 50 años fa ho conosciuto Gesù. Bueno, Però oggi com'è il Tempio. Però oggi com'è il Tempio? Ah, oggi è vuoto. Bueno, hoy è vacío. Ed è tempo di ritornare a ricostruire el templo. Es de a el templo. Per ricostruire il tempio non devi fare i muri. E non devi fare una nuvola. Sino che devi portare la presenza di Dio dentro di te. Que la de Dios dentro de ti. Dio vuole crescere dentro di de te. Dio vuole crescere dentro di de te. Dio vuole vivere dentro di de te. Dios vivir dentro de ti. Questo deve essere il desiderio della tua vita. Tiene que ser el deseo en tu vida. Solo questo darà senso alla tua vita. E' lo che sentido a tua l'unica cosa che appagherà la tua anima. E che... Che tua anima tua alma. Quindi, dobbiamo avere adesso un momento per pregare. Un momento per orare. vogliamo salutare i fratelli che ci stanno seguendo in diretta mm -hmm. attraverso Facebook.